ebbene sì, ragazzi sono nuovamente pronto per partire per l'ennesima avventura questa volta solo di 3 o 4 giorni e questa volta a bordo del mio mitico van il puffo burlone che vi ho presentato in questo video che vi linko adesso qua sopra se doveste esservelo perso ma spererei di no perché se mi seguite l'avete visto sicuro vi spiegherò poi perché sono col van e non direttamente in bicicletta partendo dal garage di casa mia ma la bicicletta vi garantisco che ce l'ho qua dietro perché la userò per fare il periplo del lago di Seo, che è il posto dove sto andando, visitare eventualmente molte isole al secondo giorno e qualche altra escursione, ma poi vi racconterò anche il motivo per il quale vado col camper e, e un po' di casini che ho fatto nelle mie pianificazioni, come al solito, perché ormai mi conoscete, sapete che io organizzo, disfo, cambio e poi non faccio mai quello che dico la prima volta. Perciò seguitemi che vi racconterò tutto. Ciao, a dopo! non necessaria perché su 150 km di, di, di viaggio di strada non, non era strettamente necessario ma è comunque un rito fermarsi all'autobus e la prendere almeno un caffettino guardate che bordello che c'è oggi che è il giorno di festa quindi ce la prendiamo con calma ragazzi vado molto con calma a dopo Sono finalmente arrivato al Camping Sedino, finalmente ma è stato un viaggio bellissimo, meno di due ore Come vedete questo è il dentro del mio van e sono proprio al campeggio Adesso mi mangio un boccone e vado a farmi un giro in bicicletta Andrò a farmi un giro penso alle torbiere e poi vediamo domani si fa il giro di tutto il lago A dopo ragazzi Molto bene, mi sono rilassato un po' in campeggio, ho mangiato due panini, una birretta e adesso sto prendendo la ciclabile che voglio andare a vedere le torbiere, infatti non mi sono nemmeno vestito da ciclista ho messo solo giusto il casco e ho preso un po' di roba elettronica per fare i filmati come mio solito quindi andiamo a vedere come sono queste torbiere, ciao ragazzi! Bene ha lasciato la bici all'ingresso delle torbiere di Sebino adesso sto seguendo il sentiero per l'itinerario sud spero che non sia troppo lungo e soprattutto che non mi freghino la bici là fuori perché l'ho legata ma non mi fido sempre a lasciare la bici così esposta quindi mi do una mossa, faccio due foto, faccio una bella passeggiata e vado a recuperare la mia bicicletta a ah, dopo ragazzi a questo parco delle torbiere di Sebino però non avevo calcolato che oggi è il 2 giugno quindi è imballato di gente, di persone non si riescono a fare le foto perché continuano a passare persone e bambini che gridano e è il caso di tornare in un'altra stagione magari dove si vede anche un po' di più questa natura però merita una bella passeggiata comunque quando ci sono i momenti come questi di calma dove non ci sono i bambini urlanti Ciao. Grazie, ciao, buona giornata. Buongiorno. Un cestino di fragole. Ho fatto l'erroraccio di andare a Iseo, come avete visto, era impestato di gente. Essendo festa oggi, quindi mi sono fermato al banchetto e ho preso. Delle ciliegie, me le hanno lavate, mi ha messo un po' di ghiaccio per rinfrescarle e adesso mi sono fermato su sta panchina che è bruttissima, ma almeno è all'ombra, ma è sulla strada c'è un traffico esagerato. Mi mangio queste ciliegie, mi rilasso un attimino, ma speravo di trovare una panchina un po' più imboscata, quindi non mi rilasso poi molto, vero? Mannaggia. E prima di andare via voglio farvi vedere anche una cosa, guardate un attimo qua, eh. Ecco, l'avete vista quella bottiglia? Non è mia, era già lì quando mi sono seduto io su questa panchina Io la andrò a buttare via Ma chi è passato prima di me e l'ha lasciata qui? E ne merito testa di cazzo Soprattutto perché vorrei farvi notare a che distanza immensa c'è il bidone Guardate, adesso vi giro la telecamera Esattamente in quel palo lì Esattamente in quel palo lì c'è il bidone dell'immondizia, saranno 20 passi da questa panchina, ma perché? Perché dovete essere così teste di cazzo? Perché? Io, io non, veramente non vi capisco, siete degli schifosi, lasciatevelo dire, siete degli schifosi. Eccomi finalmente in riva al lago, godermi il gelato post cena e farvi il video di chiusura, godendomi quel bel tramonto che c'è là dietro. Sono nella spiaggia del campeggio dove sono arrivato oggi, facendo i miei 150 km molto tranquilli da casa. Come avete visto ho fatto il mio giro alle torviere, che sono a 6 km da qui dal campeggio, e poi quella follia di andare... Adiseo con quel caos che c'era oggi vista la festività ma ci tornerò domani e nei prossimi giorni con calma me la vedrò un po' meglio quindi non mi resta che andare a riposare che domani provo a fare il pericolo del lago sperando che la Tolino Tolinevello sia riaperta perché ho letto stasera l'hanno chiusa per pericolo caduta massi proprio sulla ciclabile quindi spero che non vada Aramengo anche questa volta visto che è la terza volta che provo a venire qui a fare il giro e non ci riesco per problemi di frane, di chiusure, manutenzione e strade quindi buonanotte e a domani, ciao ragazzi!